E arriviamo al punto numero 10 della nostra carrellata, della nostra mini guida in termini di IVA e commercio elettronico e fermiamoci qui sulle novità 2021 delle commerce indiretto. diretto. E Sì, ci sono delle novità. Hai presente le soglie di cui abbiamo parlato precedentemente. Ebbene, dal 1 gennaio 2021, se ti occupi di e-commerce indiretto, per esempio, classico esempio quello del dropshipping, eh, devi sapere che a partire dal 1 gennaio 2021, il, superato il fatturato indiscriminato indistinto distinto di 10.000 euro a seconda del paese in cui stai vendendo. Ebbene, allora l'IVA sarà immediatamente ehm, rilevante nel paese del consumatore e però ti sarà data la possibilità di iscriverti al MOS Mini One Stop Shop di cui abbiamo parlato invece al punto numero 7. Queste sono le novità dal 1 gennaio 2021, ehm, non tutti i paesi li applicheranno contemporaneamente, il Covid potrebbe provocare infatti qualche slittamento ma eh, chiaramente vi daremo aggiornamenti più in là nel corso del periodo di imposta 2020. Io sono Luca Taglieratera, ti ricordo che sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video clicca like e iscriviti ehm, attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornato sulla pianificazione fiscale internazionale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.